Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video dove vi faccio vedere come salvare questi completi, il completo per esempio che porto io, il completo di paramedico. o comunque tutti i completi che sono presenti in questa diciamo fascia di missioni. Allora, innanzitutto dovete avere la base operativa o un amico che vi dà una mano, magari ce l'ha lui, e avvia lui queste missioni. Allora, una volta che avete avviato queste missioni, o il vostro amico avrà avviato queste missioni, andremo a vedere che cosa dobbiamo fare there's a certain line che mi cross it i haley's name on a song i just lost it was crazy this shit some and feel like we lost it Quindi a questo punto ragazzi aspettiamo che entri il, il secondo partecipante abbiamo la missione allora ragazzi nella missione ovviamente ci dirà di fare qualcosa, ma noi eh, ovviamente faremo tutto quanto l'opposto. Allora innanzitutto eh, qui avete tutta una serie di completi da selezionare, poi a seconda delle missioni eh, ci sono i vari completi, in questa missione ci sono solamente i completi da paramedico e questo completo qui ragazzi allora per uh, invece per le altre missioni magari ci trovate i jogger uh, grigi insomma ci sono varie missioni con vari completi come nella modalità com competizione ovviamente no eh, anche lì ci sono varie missioni varie modalità con vari completi diversi e, e qui eh, la stessa cosa ragazzi quindi come vedete abbiamo diversi completi, potete unirvi o a una o all'altra squadra e quindi passiamo al glitch come vedete eh, Alexia qui sta, eh, ha preso il completo verde da paramedico io invece eh, ho preso l'altro completo perché comunque quello da paramedico azzurro già ce l'avevo e quindi ho preso l'altro completo ma non lo terrò ovviamente è solo per farvi vedere come come si salva questo completo quindi dopodiché uscite dalla base operativa prendete il vostro veicolo l'ambulanza se non so quello che avete fuori e ve ne andate nel vostro appartamento ragazzi dovete andare semplicemente nel vostro appartamento quando siete arrivati nel vostro appartamento entrate nell'appartamento andate nel guardaroba dove comunque si cambiano i vestiti e vi basterà semplicemente cambiare un accessorio un accessorio qualunque che può essere non so il un cappello una maschera un paio di guanti poi dipenderà dal completo per esempio nel completo verde che, che ha la mia ragazza non, non gli fa cambiare i guanti quindi ha dovuto togliere il cappello per esempio però in altri completi magari vi, vi farà mettere i guanti, vi farà mettere un orologio, non lo so comunque un qualcosa che eh, consenta il salvataggio del gioco ragazzi come adesso andremo a vedere quindi andremo a mettere qualunque cosa io qui adesso vado a mettere i guanti Ma ah, comunque ho già detto che tanto non, eh, non salverò questo completo, non lo terrò perché è un completo comunissimo che si può fare tranquillamente in un negozio di abbigliamento. Una volta che abbiamo fatto ciò, che abbiamo messo i guanti, ragazzi, il passo successivo è sempre Dobbiamo aspettare il, il salvataggio, insomma, ci dirà che il, il, il salvataggio è stato effettuato, insomma, no? e a quel punto potremo tranquillamente uscire dalla missione ma in questo caso ragazzi non dovremmo uscire con sospendi applicazione ma dovremmo uscire con con il telefono quindi andremo ad aprire il telefono e, ad, e andremo ad uscire dalla missione tranquillamente come si fa di solito noi qui stavamo cercando un po' di sincronia per uscire insieme dalla missione quindi se lo fate con un amico e volete tutti e due completi, cercate di essere sincronizzati. Come vedete, il completo si è salvato e potete salvarlo tranquillamente. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.